Ragazzi, mi sa so tanto che mi sono persa tentando di trovare la strada per Onolulu, non so dove sia andata a finire, mi sono scoglionata. Sì, e ma come scendo?